per annunciarvi una cosa ma non so se siete pronte in verità non sono pronto neanch'io vi ricordate quando ho detto una mia follower mi ha sfidato per chi non lo sapesse il nostro obiettivo è di dare la possibilità a tutti di accedere a prodotti di bellezza di alta qualità senza dover spendere una fortuna per i prodotti di fascia alta lo stiamo già facendo con il nostro brand Facegram dove offriamo il massimo della qualità con un prezzo medio, molto più basso rispetto a competitor con la stessa qualità. Ma secondo questa cliente ci sono persone che si accontentano anche di prodotti di fascia media. E quindi mi ha sfidato nel creare un ulteriore brand che proponga la qualità di prodotti di fascia media, ad esempio L'Oreal, Max Factor, con un prezzo estremamente basso. Praticamente voleva che lo inserissi nella nostra sezione tutto 3 euro. Quando ne ho parlato con il mio chimico mi ha preso per pazzo. Non vi dico quando ho fatto vedere i conti a mia madre perché praticamente per preservare la qualità abbiamo risparmiato su packaging che è alquanto minimal e sostenibile ma soprattutto abbiamo risparmiato sui margini di guadagno la scena è stata questa mamma ho fatto i conti per la nuova linea ma è abbassato la percentuale di guadagno al 10% eh, ma è l'unico modo praticamente lo stai facendo quasi gratis è quasi gratis così che si chiamerà la nuova linea. Pazzo! Vi presento Beauty Price Cosmetics, il nostro nuovo brand super low cost, con la sua linea chiamata Helmos Free, perché in inglese era più figo. Tutto a 2,99€, ora disponibile allo store e su www.beautyprice.it.